In questo suo intervento ha denunciato troppa attenzione agli, agli studi e ai sondaggi e magari meno attenzione a quelli che eh, eh, cioè l'elettorato in generale, cioè molta attenzione ai numeri e poco al concetto effettivo dei bisogni e delle richieste dell'elettorato. Sì. Volevo sapere perché pensa che i partiti sondi, cioè, sondano i i pareri degli elettori senza ascoltarli fondamentalmente. Esatto, tra l'altro poi nel corso del dibattito è uscito anche che poi è difficile fare i sondaggi in questo momento, quindi molte volte abbiamo assistito a politici che sono stati ad ascoltare più i sondaggi che non la gente, quindi anche magari sbagliando, si è detto di Bersani che aveva i sondaggi che lo davano a vincitore e quello è stato il risultato. Io poi non è che volessi criticare i sondaggi, volevo soltanto dire che l'attenzione che va posta soprattutto in questo momento, soprattutto nei momenti di crisi, a quello che la gente sta soffrendo e sta chiedendo, a, quello, a quelli che sono i bisogni della, de, de, della gente, degli elettori, non per andargli dietro comunque, ma per dare, tentare di dare delle risposte compatibili con, le, con le, la situazione, però dare delle risposte. Molto, molto spesso si avverte, almeno noi lo avvertiamo, che la gente è abbandonata proprio a, eh, a se stessa, cioè non ha un'indicazione, cioè il partito deve darmi delle risposte, non può solo chiedermi il voto come purtroppo succede. E l'altra cosa è che poi tutti i sondaggi... Vanno a pallino quando in presenza di un sistema elettorale come questo che tu non puoi votare il tuo candidato perché ti viene imposto dall'alto la risposta molto spesso è una risposta di appartenenza vaga, non di eh, vero coinvolgimento. Voto te Marco perché ti conosco, perché so che farai bene che sei una persona per bene voti uno che non hai mai visto perché magari ha fatto il portaborse di qualcun altro o se non per non arrivare ha fatto l'igienista mentale di, dentale di qualcun altro Insomma, ecco. allora il problema è questo questa legge elettorale, il porcellum è proprio la negazione poi per i sondaggisti perché anche la risposta se mai la dai al sondaggista gli dai una risposta che è così, di, di vaga appartenenza, non è il coinvolgimento nel voto, faccio la battaglia, la differenza che diceva il, il professore riguardo agli, agli Stati Uniti, cioè c'hai una persona, ti batti e c'hai quello che ti spendi per lui e ti spendi per lui perché lo conosci, qui noi abbiamo dovuto votare gente che... Non ha, mai, non, è mai, non ha mai fatto campagna elettorale, infatti avete visto l'ultima campagna elettorale, è stata una campagna elettorale ridicola, hanno fatto la campagna elettorale, i leader di partito, tutti gli altri non l'hanno fatta perché non ce n'era bisogno, erano automaticamente eletti grazie a questo sistema disgraziato di, di Porcellum. Volevo chiedere anche a luce appunto dell'intervento di, di Grandi, eh, secondo lei i, i nuovi media eh, o comunque i social network possono magari venire incontro a questo problema, cioè un'informazione? Assolutamente sì, cioè, io sono convinto e, e poi lo dirò dopo nella seconda parte della cosa, cambia anche il nostro mestiere grazie ai social network, cioè mentre noi finora eravamo quelli che cercavano la notizia e la davano, adesso molte notizie ci vengono dai social network ci vengono da twitter da facebook cioè, allora il nostro mestiere è quello di fare che cosa di fare quello che negli stati uniti chiamano il community manager cioè quello che mette a network mette in contatto comunità diverse che si stanno parlando sui social network e quindi diventi un po' il coordinatore oppure diventi anche quello che suscita anima un dibattito che c'è in corso sulla rete quindi secondo me i social network da questo punto di vista sono sia per, a livello di informazione sia a livello di, eh, di aggregazione sono fondamentali io spero, credo, sono convinto che i nativi digitali siano politicamente molto più preparati di quanto non siamo stati noi quando abbiamo iniziato a votare e di quanto siano stati i nostri padri insomma. io vedo nei giovani poi l'impegno in politica è un'altra cosa ma l'informazione c'è